Ciao a tutti, oggi siamo con il signor Mauro Pancrazzi. Dobbiamo fare un paesaggio eh, tipico della Toscana, giusto? Sì, se sì, è possibile rappresentare il classico paesaggio toscano dove ci sono le, le case un po' caratteristiche, okay. gli alberi, i e eh, le colline, non le colline da punta, ma quelle colline stondate sì. del tipico senese, tanto che è... Perfetto, quindi noi oggi faremo questo, vi faremo vedere un po' eh, come lavoriamo e alla fine... Vedremo il risultato. Speriamo... Sono molto curioso, <ride> veramente sono molto curioso per E questo. documenteremo tutto. Grazie. <ride> Perfetto. Ora metteremo l'aggrappante che è un prodotto che serve per proteggere la parete e creare un, uno strato di protezione. Bene, abbiamo dato l'aggrappante in tutta la parete. È importantissimo per far aderire bene la pittura che adesso daremo. Come fondo questo è il progetto adesso lo facciamo vedere mauro ah. ok <ride> sì, sì sì bene adesso stiamo dando la prima mano di pittura allora leo eh tutta a ferragosso qua si va avanti si vola 130 100. Un minuto di relax e poi continuiamo, poi si continua, la briochina fatta da Dani, grazie Dani, sponsor. Bene ragazzi abbiamo pitturato tutta la parete, per fortuna sta già asciugando, abbiamo usato una pittura al quarzo per esterni, così con il tempo, le interperie eccetera dura di più. adesso inizieremo da questa parete questa Oddio, che... Allora Leo, come eh. è andata? Bene eh, dai, stanchi morti. Anche se sono solo le 5, è già buio, però... KO. Per adesso abbiamo fatto questo. Tutto questo. Domani continuiamo. Bene, raga, oggi, secondo giorno. E si ricomincia. Come sta uscendo bene? dai ci sta qui stiamo iniziando una nuova parte però la strada è ancora abbastanza lunga Bene, ragazzi, abbiamo finito anche questo murales dita. mani, taglia. Eh. Questo lo tagli, tagliamo, dai. Di qualche. tagli tutto qua, vero? Sì? Niente, dai, ci siamo divertiti. È stato. Sono stati due giorni belli. Intensi. Intensi. No, ci sono divertiti è bella la Toscana, l'area della Toscana. Ma che bel murales. Non so sì. Che cazzo dire, Nico? <ride> Facciamo vedere il murales. Vai, fai vedere il mural. Tanto tagli tutto. Presentalo. Vai. E niente, qua eh, i colori della Toscana: un, eh, un bel paesaggio della Toscana tipico con, la, con le casettine, con le. si chiamavano? Gli alberelli tipi, tipici toscani. Sì. Eh, poi le balle di fieno. Poi guarda qua, i gabbiani, i gabbiani in Toscana. <ride> i uccellini, <ride> poi la casettina particolare, guarda, gli alberelli, guarda che, che bella! Eh? La chiesetta, eh? La chiesetta, il valle di pieno. Ah, non ci siamo fatti mancare niente. Il cagnolino, guarda qua, vi presento la cagnolina. Zara mi sembra che schiole. Sì. si niente puntino facciamo vedere anche questo pezzo dove ti immergi nella toscana. Ti immergi nella toscana <ride> merci lavoro finito se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi se no vi vengo a prendere a casa capito yeah